Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video Io sono Fabrizio e quest'oggi faccio questo video in video risposta A due ragazzi che mi hanno scritto sul video di ieri Per quanto riguarda le considerazioni della mia pedaliera P2000 In particolare abbiamo il mio caro amico Simuliamo con Christian MG77 Che vi, assolutamente, vi consiglio di andare a vedere il suo canale E di iscrivervi, seguitelo perché è una bravissima persona Un ragazzo appassionatissimo come noi E mi dice ciao Fabri non hai parlato della corsa del freno no, effettivamente non ne ho parlato a me piace un freno morbido e con una corsa abbastanza lunga proprio per fare le frenate eh, progressive e mi chiede com'è la corsa e caro Cristian io ti rispondo con il video che vedi dietro di me che metto in loop così si può apprezzare lungo eh, tutto questo video e in più mi dice ho visto Berry Roland e dice che ti segue sempre <ride> il grande cristian andando a seguirlo il grande cristian perché merita veramente e poi vediamo a giovanni carlo vagliarelli che mi chiede ma puoi fare un paragone con la tua vecchia pedaliera eh, che capita a fagiolo perché è la stessa che ha lui è una fanatek v3 eh, una fanatek v3 ehm, che eh, praticamente mi mette un po' in difficoltà a fare un paragone ragazzi perché stiamo parlando di due pa pedaliere che eh, sono nate in due epoche diverse. Una V3 che la faceva da padrona, come diciamo articolo eh, top di gamma di quando è uscita perché la versione club Sport di Fanatec, che è sempre stato uno dei top, top per quanto riguarda eh, le linee di um, accessori per la simulazione. Che era differenziata poi dalla stessa Fanat con la, la, la, la, la linea Elite, che è comunque sempre presente in questo momento. Ehm, perché mi mette in difficoltà? Proprio perché la V3 è una delle pedaliere che mi ha dato più soddisfazione in questi anni, anche se devo dire che il mio passaggio tra la CSL Elite, che era una gran bella pedaliera ragazzi, Stiamo parlando di quelle pedaliere belle, massicce, alte, con i pedali altissimi, eccetera, che c'aveva una cella di carico mi, mi pare che era di, non voglio dire cavolo, 50 kg si parla di 50 kg a 90 kg, si parla della possibilità di avere il damper kit ehm, su una V3 che vi simula eh, la frenata idraulica, quindi un di più che nasce dall'esigenza all'epoca delle persone che dicevano, ah, ma la sensazione bizzarra della V3, cosa avete portato in più rispetto alla V2, la creazione di un kit di damper per indurire avere una sensazione un po' più dura di questa V3, e ehm, sostanzialmente sono quelle le novità e in più ovviamente i rotori che, eh, si, mh, piazzati sul freno e sull'acceleratore che però lasciano il tempo che trovano a dire il vero perché non è che danno grandi soddisfazioni o risultati questo tipo di, di, di rotori questa è esperienza personale e in più sapendo che non è neanche compatibile con tutti i titoli non è giusto quindi fare un paragone con una pedagliera che è appena uscita, questa P2000 che ha un anno forse di vita, che ha una, un, con, un concetto, una, un progetto dietro in cui c'è una, eh, una struttura per quanto riguarda il freno composta da due elementi che, che li vedete dietro che vanno a simulare una eh, frenata eh, idraulica con quasi la sensazione di sentire che il disco, sta, eh, il disco che sta girando praticamente con la possibilità di avere pluriregolazioni, cioè stiamo parlando che a livello di uh, forza leva che fa il pistoncino, in, in base alla posizione dove la mettete, la prima, seconda, terza e quarta verso l'altro. Si vede proprio dal disegno che aumenta e la forza di resistenza che ha il, il pedale rispetto alla, alla forza che impiegate con il vostro piede e in più il kit delle doppie molle che vi dà la possibilità di regolare diciamo una frenata più progressiva, una resistenza prima, dopo eccetera c'è tutta una griglia, una tabella dove potete andare a vedere che cosa fa ogni singolo pezzo quando lo cambiate, cioè le, le molle e un sistema per quanto riguarda l'acceleratore a ghiera con la possibilità di poter eh, agire sulla resistenza del vostro acceleratore e anche qui il, sempre il discorso della resistenza a leva in base alla posizione del pistone che fate e una frizione che poi non ne parlo neanche perché non l'ho manco utilizzata e che è una classica frizione che mh, fa il suo lavoro tranquillamente mh, si può cambiare anche qui la leva e in due posizioni e eh, anche la molla se non sbaglio però il fulcro della discussione è il freno in primis e poi l'acceleratore quindi il paragone è completamente diverso perché anche la, il materiale in sé stesso cioè la compattezza che dà questa pedaliera rispetto alla V3 a parte l'ingombro stiamo parlando di una, un, una P2000 oggi così paragonata a una v, a V3 e una volta e mezzo a una V3 quindi già questo cioè la piastra prende praticamente tutta la, la piastra di appoggio della mia TR-163 Chrysler che non è piccola come postazione ragazzi, cioè è una bella bestia stiamo parlando di tanto di spessore della piastra stiamo parlando di un peso solo della piastra che è pazzesca stiamo parlando della possibilità di mettere in qualsiasi posizione che volete i pedali stiamo parlando di... Eh, Pedali, cioè le piastre dei pedali che sono grossi così ragazzi è cioè una cosa pazzesca personalizzabile anche la V3 per carità le piastrine si possono cambiare anche le colorazioni si possono adattare i D-shape in plastica quello che volete però in generale la compattezza, la struttura la cella di carico 90 kg per la V3, 200 per questa cioè stiamo parlando di due mondi diversi due mondi in tempi diversi e non è corretto, farlo, cioè non è possibile farlo perché la V3 si difende ancora benissimo però se tu mi chiedi Fabri torneresti indietro ovvio che ti dico di no perché la percezione al pedale è completamente diversa la compattezza la qualità non lo so in generale la, la visione, la V3 è una bella pedaliera da vedere Io, io quando ho visto la, la V3, testimone, c'è cioè il video di quando vi ho, ho fatto la recensione Andate a vederlo, vedrete che ero anche più giovane Posizionare come si, come si vogliono I D-shape addirittura si possono uh, inclinare in funzione dei propri bisogni è Più magro <ride> <ride> e ne parlo con entusiasmo cosa ho trovato, cosa mi piace cosa non mi piace eccetera eccetera che il damper kit papà, e, eh, ho fatto anche un tutorial per togliere il cigolio che viene da questa pedaliera qui della, della V3, insomma ero molto appassionato di quella ma ha fatto il suo tempo per me 7-8 anni di pedaliera è un progetto che è bellissimo che resta negli, negli annali delle pedaliere top dell'epoca che oggi si viene a situare nelle pedaliere medie per il prezzo che comunque è 400 e passa euro più il damper kit più il kit per per gli elastomeri eh, rimane lì oggi perché a livello di pedaliere non sono fanatec non ha evoluto perché gli basta in questo momento sicuramente poi probabilmente faranno un'altra pedaliera si staranno studiando qualcosa fanatec va molto avanti quindi se mi chiedete a fabri Cosa faccio? Se hai il budget prendi questa P2000, se non ce l'hai togli la frizione, se non hai le esigenze ce l'hai un pelino più cara della V3, però c'è qualcosa che è uscito l'anno scorso. E vi consiglierei la stessa cosa se avessi preso una Asetec o un'altra un pedaliera anche di un'altra marca, Ma perché, perché la tecnologia è oggi più recente normalmente è meglio. No? Poi la qualità del prodotto ragazzi è, cioè, non c'è nulla da dire anche se la Fanatec, la V3 ragazzi, rimane una gran bella pedaliera ci mancherebbe altro, ci sono amici miei che l'hanno presa anche recentemente, si trovano molto bene, io il consiglio che posso dare a Giovanni è di, sicuramente di andare a provare questa P2000 e la Asetec perché l'Arc Team gliela fanno provare ma il primo step sarebbe mettere il damper kit senza ombra di dubbio, se, cioè io se devo mettere 70 euro avendo una V3 li metterei lì, poi, e ti cambia con pedaliera così puoi allungare il brodo e poi passerei a una pedaliera superiore quindi ragazzi questa è la mia opinione eh, paragonare due pedaliere a distanza di tempo con vecchiaia di progetto diverso è complicato va bene ragazzi io mh, ho terminato mi pare di aver risposto bene sia a Cristian che a Giovanni io come al solito vi ringrazio per la vostra fedeltà vi invito a commentare così fare delle domande fare le vostre considerazioni perché è spunto per me anche a rispondervi a fare dei video che amo tantissimo fare i video ragazzi e così riprendiamo anche un po' il canale in mano e eh sì è colpa mia sono stato un po' latitante diciamo in, questo, in questi ultimi mesi e, perché mi fa molto piacere poter interagire con voi e come al solito noi ragazzi ci vediamo prestissimo ma vi ricordo di sempre distruggere il. di pulsante del eh, pollice in su like per far lavorare l'algoritmo di youtube Vi, eh, ci vediamo prestissimo iscrivetevi al canale tanto è gratuito da Fabrizio è tutto ciao